ciao ragazzi volevo fare un aggiornamento sul diavola pro andiamo male no andiamo male sto scherzando allora vi faccio vedere che facciamo prima siamo a questo punto ho smontato il vassoio porta piano di cottura e ho notato già alcune cose che non mi piacciono poi per carità alcune sicuramente non incidono sulla sulle prestazioni o sulla cottura del fornetto però ve le faccio comunque presente allora intanto prima cosa non è il telefonino messo male potete vedere con che cura è stato fissato questo piano questa vasca sottostante è tutta storta si può sicuramente adesso addrezzare diciamo che non cambia tanto la probabilmente la, la resa del prodotto, però è una cosa che denota una qualità abbastanza approssimativa nella costruzione. Poi, non so se vedete, la posizione, del, un attimo che sto col la posizione della eh, resistenza è spostata tutta da una parte, vedete ci sono circa 3 cm. da questa parte ce ne sono circa due detto questo il porta pietra porta come si dice scusate biscotto quello che volete è distante dalle resistenze eh, circa dipende perché essendo il piano completamente storto diciamo che addrezzandolo ho preso due misure al volo dovrebbe esserci circa un centimetro dal fondo del piatto alla resistenza considerando che appunto questa è una resistenza da 400 watt non scalda tantissimo e considerando che il caliente non aveva questo, questo supporto domani procederò con la roditrice mi sembra che si chiami così ad effettuare un taglio circolare il più bellino possibile per andare a rimuovere tutta la parte centrale e quindi fare meno resistenza possibile al calore perché arrivi eh, al piano cottura. Non c'è neanche bisogno di stare particolarmente sul bordo perché la resistenza è circa un 2-3 cm per lato di, di tolleranza quindi la stessa, lo stesso spazio lo lascerò come appoggio alla pietra detto questo vi aggiorno poi domani una volta che ho effettuato la modifica cercherò di addrezzare un attimo questo, questo piano e vi farò poi presente anche come, come si comporta se si scalda prima e, e via dicendo ragazzi ultima cosa aggiornamento riguardo alla planarità di questa di questo alloggiamento della resistenza vabbè non, non commento però comunque se notate qui il, questa vasca è sotto questo questo elemento da questa parte no ok se forzate se forzate ok si incastra ora ok è migliorata decisamente però è possibile che sia questo l'unico sistema che hanno trovato per tenere la vasca in una posizione corretta quindi vi saluto e ci aggiorniamo domani ciao